Stamattina abbiamo inaugurato una delle 30 palestre nuove che grazie ai fondi stanziati in bilancio da questa amministrazione sono state eh, ristrutturate. Abbiamo investito oltre un milione di euro in questi ultimi due anni, nel 2017 e nel 2018 e faremo altrettanto nel futuro. Abbiamo quindi deciso di andare fisicamente in una di queste palestre appunto per eh, vedere la, la reazione dei ragazzi che hanno messo piede per la prima volta in questo luogo completamente diverso da quello che avevano lasciato. E siamo quindi contenti, andremo avanti in questa azione, in modo tale da offrire ai cittadini degli spazi, non solo l'attenzione alle scuole per l'attività della mattina, ma anche poi al pomeriggio per le associazioni e le attività aperte ai cittadini.